Buonasera a tutti e bentornati in questo nuovo episodio della prima stagione della serie di Minecraft mm, Prima stagione? Prima stagione? Finita eh. questa quando ho sconfitto il Drago Day ed inizia la seconda stagione Ah ok Con il secondo evento lì no. Allora questo episodio volevo dedicarlo È triste Sì, l l ho... Triste. ho deciso di annullare il vecchio diciannovesimo eh, episodio che ho fatto Per fare questo diciannovesimo episodio di lutto perché è successo un problema e non so cosa è successo, sta di fatto che si è annullato tutto il mondo. Adesso andiamo a vedere. Allora, praticamente, eccoci qua. Come vedete, io adesso sono qui in creativa perché nel mio ex mondo, aspettate, aspetta, rompo un po' a casa l'albero perché veramente voglio le batte di update. Come vedete, questo è, là c'è la casa della strega che era modificata, ops, questo è dove c'era la casa, dove prima dove c'era, sì esatto, il latte sì, l'attico, <ride> poi qua c'era <ride> la farm di pietra, qui la casa, prima casa ferrovia, qua c'era tutta la ferrovia che scorreva, lì c'erano le, no? le vacche, qua c'erano le vacche, qua a fianco, ci sono ancora, sì, qua c'era a fianco c'era la farm di cactus, a fianco la farma di uova, qua sopra lì c'era la zucca di halloween, là lì c'era il mob spawner, mob spawner, lì, lì, lì, sì. lì c'era il mob spawner poi qua sotto c'era anche la farma di rotaie, là c'era la ruppe con il, la farma di slimeball i dischi musicali, il mob spawner, il portale del nether e la mia casa che come vedete non ho perso tempo e ho subito ricominciato a costruirla quindi ho iniziato a ricostruire la torre e le mura poi, mi sono buttato avanti, ho diciamo mi sono divertito un po' con la dinamite, forse un po' troppo e ho leggermente arato giù la montagna che c'era. Poi qui ho ricominciato a fare la casa delle ceste, la dovrò rifare la fornace, inceneritore, <ride> farm di liane, farm di pesca, eh, poi che altre farm avevo fatto? La, casa, la seconda casa in terra. La seconda, la seconda casa in terra e poi cos'altro avevo è fatto? Qui c'è rimasto un coso è un barello volante è il barello volante ecco Ad niente niente questo eccolo qua è il muore da solo e lì ho il muore mio da solo perché sono creativo. beh è morto quindi questo è ah poi c'era là in fondo dall'altra parte c'era la come si chiama la farm dei villager la farma di Iron Golem che stavo per attivare nel diciannovesimo episodio Poi c'era il villaggio distrutto, il villaggio dei villaggeri, quello nel deserto il, La farma di oro, beh c'era un fottio di roba che è andata persa Comunque, adesso quindi interromperemo la serie per un po' Finché non ripristino un pochino il tutto bene o male Cerco di ripristinare al meglio possibile il tutto Bene o male, mh, mi ricordo come erano messe giù. Qua devo disboscare metà coso. Qua mi ricordo ancora dove era l'ingresso del. Eccola qua, l'ingresso del mob spawner. Quindi, che non mi ricordo più dove sono. Cioè, le, le torce una volta. Qua. Questa era. In origine la grotta che portava il mob spawner we che we in we origine era così success. come guardate no. vedete qua era questa fatta così qua poi io ho tirato giù parecchie robe eccolo qua l'ingresso il mio mob spawner mi ricordo ancora esattamente com'era qui si scendeva qua e avevo fatto qua la, la piattaforma Dov'è il mob spawner? Il mob spawner è qua sopra Questa è, per esempio è una grotta che avevo chiuso ma che... Magari era buona Magari esatto era buona Cioè Guardate qua cosa c'era che io avevo vietato l'accesso Perché mi serviva solo per il mob spawner Quindi tutte queste grotte qua io le avevo chiuse Il mob spawner se non sbaglio allora aspettate Questa era qua è Qui subito. io avevo chiuso qui quindi dovrebbe essere qua sopra Quindi era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 eh, ogni tanto oh. Guardate, qua cosa c'era: non è tag un'armatura di diamante, una sella. ah si, sì, avevo un sacco di selle. Alle. Ciao, questa l'avevo tutta chiusa l'accesso. Io, questa l avevo tutto chiuso l'accesso. Ma guardate qua, che bella grotta che c'era. con di... ma neanche troppo adesso cioè era corta si sì, era corta però fidati che c'era parecchie robe qua c'era incastrati tutti incastrati qua per essere uccisi che okay, adesso vabbè, li lasciamo in pace qui facciamo così tanto spumeranno lo stesso questo dovrò riabbassarlo poi lo farò tutto infatti perché non voglio morire e quindi ricreeremo l'ex farva queste erano tutte le grotte dove avevo trovato diamanti robe varie i pistarelli che rompono le balle qua se non sbaglio c'era un immenso giacimento di ferro dove? là sotto in mezzo all'acqua giù cioè di qua Va, vedi? la tristezza propria. proprio se cioè quella cosa c'era qua sotto ho perso tutto proprio e magari ho scoperto che forse prima di perdere tutto ho scoperto che vicino a casa mia potrebbe esserci anche il portale del dell'end sotto casa mia. Quindi... Tristezza assoluta, guarda. Mettiamo dei blocchi... Potrebbe esserci. Mettiamo dei blocchi di delineamento. <ride> Mi ho messo tutto. Qua c'erano le porte, qua c'era la porta che portava la massima sicurezza. Qua c'era la... La che? La grotticina d'emergenza, la fuga d'emergenza, qua, in fuga nel vuoto. Cioè, adesso è nel vuoto prima era d'emergenza. Adesso è nel vuoto, sì. Questa era tutta la zona. Oh, guarda qua. Questo è quello che nel primo episodio mi ha ammazzato e eh, mi ha fatto chiudere, <ride> ha fatto, lui. Ha fatto chiudere <ride> la miniera una volta, la prima volta. E quindi. Lo massacriamo così sono sicuro che dopo non, non ci rompe più il zebedei E illuminiamo a vita Era proprio lì sì, era proprio qua Qua vabbè Tutta sta grave Qua era stato un incubo toglierla perché boh. Comunque sappiate che Non ci guardate qua Sicuramente io ve lo dico subito Non so cosa fare Non metterò qualche sfiziosità praticamente tipo <ride> giusto un paio di diamanti per sicurezza e quindi in più di prima vabbè quello è poco ma sicuro quindi queste sono le mura che continuerò a costruire Sonia. comunque sappiate che ri ripristinerò tutto quanto a partire da quando ho tempo. <ride> e quindi... Intanto sono in letto. Sì, ti sì. <ride> Sono nel <in> letto. <ride> allora ci salutiamo per questo episodio. Un saluto tristissimo... oh, letterizzante. In questo caso no. Ah. Saluto tristissimo dal mio mondo. Saluto letterizzante da me. Ecco Ex Mondo, sì. <ride> Comunque sappiate, ripristinerò tutto. Tornerà tutto come nuovo, ve lo prometto. Ciao!